Un evento molto importante che sta coinvolgendo tutta Italia e questa volta la fiaccola è arrivata in anticipo in Abruzzo e quindi abbiamo pensato insieme al Presidente del Consiglio regionale di Sospiri, di farla ospitare, quindi di accoglierla nella Casa degli Abruzzesi e questo è un segno molto importante per noi che ci dà molta forza a continuare in questo percorso di inclusione perché sappiamo tutti che lo sport può fare la differenza e lo sport può unire le persone, può eh, far uscire da tutti il meglio e quindi lo sport è uno strumento ideale per, questi, per queste persone con disabilità intellettiva. Quanti atleti abbiamo in Abruzzo di Special Olympics? Attualmente ce ne abbiamo un 200 atleti che sono sparsi per tutta la regione, passando da Roseto degli Abruzzi, Teramo, Pescara, eh, Pianella, L'Aquila, Sulmona, però siamo ancora pochi, siamo ancora pochi, quindi il messaggio è alle famiglie che hanno queste persone e que che, ha che hanno una difficoltà, anche motoria, di accedere allo sport, di fare lo sport ma con delle agenzie organizzate, fosse il CIP, la FISDIR o Special Olympics. È importante che ci sia questo messaggio perché eh, solo in questo modo riuscire, riusciremo a veramente raggiungere l'inclusione sociale, Sta facendo, portando queste persone all'interno delle società sportive. La Fiaccola eh, farà tappa in altre città d'Abruzzo? Sì, è un percorso impegnativo che ha voluto intraprendere eh, Special Olympics Team Abruzzo, quello di non fare una sola tappa nel capoluogo di regione, ma di portare questo fuoco e quindi di incendiare, di infiammare le piazze di Pescara e di Sulmona.